Noi ci troviamo al cancello numero 2 con la delegata del sindaco di Roma, che è la signora Giuliana Di Pillo, alla quale voglio chiedere un po' come viene gestita questa che è la, se la spiaggia più grande d'Europa, perché ha due chilometri di spiaggia libera. Buongiorno innanzitutto e allora c'è da fare una premessa, c'è da fare una premessa che questo territorio è un municipio molto grande di 230 abitanti e da due anni è commissariato per mafia, la sindaca Raggi da che si è insediata ha collaborato e sta collaborando con il commissario per riportare la legalità e le giuste regole sul territorio, in particolare su queste spiagge si è lavorato per la demolizione di strutture abusive che nel corso del tempo erano sorte proprio intorno ai chioschi qui, qui ci sono erano... di grande entità quindi ci sono, sono sette però... cancelli, ci sono sette cancelli sono... ma cinque chioschi. Ora la situazione però è cambiata perché eh, finalmente i chioschi hanno raggiunto la loro dimensione originale, tutto in equilibrio con l'ambiente e la spiaggia è libera e i servizi sono erogati direttamente dal municipio per quanto riguarda la pulizia dei bagni, per quanto riguarda la pulizia della sabbia e per quanto riguarda il salvataggio. C'è da dire, per quanto riguarda il salvataggio, che proprio nei prossimi giorni le stazione dei bagnini verranno aumentate e diventeranno una in per ogni chiosco, in corrispondenza di ogni chiosco, più altre due nei punti dove c'è maggiore affluenza di persone. E come